Ciao tutti e benvenuti in questo nuovo video. Voglio iniziare questo video facendovi e facendovi anche da parte di Luna, gli auguri di buone feste e buon Natale, anche se in ritardo. Spero e vi auguro di stare bene, essere in salute. E questo video sarebbe dovuto essere un pochino diverso, saremmo dovuti essere um, in Toscana e avrà appena passato il Natale a Budapest però mh, alla fine abbiamo deciso di rimanere qua a Milano e evitare di girare troppo e niente, in questo video vi voglio portare con me in quello che è stato il nostro Natale il nostro festeggiamento a casa da sole diciamo che in questo video noterete che il mio umore non è al massimo un po' perché mi sono lasciata prendere da un po' dallo sconforto, lo ammetto però eh, dopo averne parlato su Instagram e io vi giuro, cioè, ringrazio ogni giorno per la mia community ho capito che dovevo reagire soprattutto perché mi stavo autolimitando e quindi da un paio di giorni ho cambiato totalmente umore, ho capito e ho fatto mente locale ed è una cosa che mi succede spesso, che mi faccio prendere da, dagli altri, da, da tutto e lascio che queste cose esterne mi opprimano però sono riuscita a fare un passo indietro guardare con razionalità la mia situazione e ehm, ricentrarmi. Tanto che l'altro giorno abbiamo riprenotato eh, per la terza volta <ride> il nostro viaggio in Ungheria, partiamo il 5 e quindi speriamo davvero di riuscire questa volta ehm, a portarvi con noi a Budapest. Poi basta, per il resto io vi lascio il video. Una cosa che ci tengo a precisare, ci tengo veramente tanto, ed è una cosa che è emersa dal vlog precedente, ciò che io vi mostro nei miei video, in cui vi mostro delle ricette o un mio piatto, non rappresenta poi tutto quello che mangi in un giorno sono delle idee, degli spunti, delle cose che voi potete utilizzare per, eh, appunto come consigli, come spunti o come intrattenimento ma non utilizzateli per calcolare o quantificare quanto mangio io io apposta non faccio vedere tutto ciò che mangio proprio per evitare che qualcuno si metta a fare questi calcoli o faccia dei paragoni. Ognuno ha una propria personalissima dieta, intesa come regime alimentare, ed è appunto personalissima. Quindi io apposta, eh, quando faccio dei video dove mostro qualche alimento, non faccio vedere quanto mangio tutti i pasti, proprio per evitare questo. Mi raccomando, se questi video vi causano dei problemi, non guardateli, evitateli, non lasciate che dei contenuti su internet vi mh, influenzino negativamente. Detto questo, io vi lascio al video e basta. Un grande abbraccio, un forte bacio, noi ci vediamo nel prossimo, sapete più o meno che video sta per arrivare, devo ancora filmarlo tutto e ho un giorno perché oggi è il 29, perfetto. Mi raccomando, se il video vi piace, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Vi lascio al video. Ciao ciao! Tre anni e mezzo che non faccio un albero. Che gioia. Spirito Natalizio del Grinch. Andiamo su! Acci, m***a ne sentite una taglietta, si inizia bene, meno male lo vedo io, quello non ce Sì, io ho comprato la, la stella di Ah, allora, ora ci vale pazienza, eh, per aprire tutte le foglie, vanno aperte per benino. Dai, su, animo, metti un po' di sound. Che dici, amo tanto il Natale, amo tanto il Natale. Sì, no, non mi piace fare l'albero. Fai tanto la bulla, ne ma fai non tanto il Ma è la è tanto, lo sappiamo che con... L'albero lo farai tu! Ah, per... Perché sei pronto! Perché sono pervertito. No, sei precisetti, quindi non ti andrà mai bene con mettere le palline. Ma ah, può essere, sì, ci sarà la revisione. Eh. La revisione di cantieri. Ma lo facciamo solo da un lato, tutto. Eh, solo da un lato? No! Ah! Cioè no, dalla parte dietro non lo riempiamo. Ah! Cioè, mettiamo due o tre. Guarda eh, che sei bello piano da parte. Ma guarda che ti osserva. Eh. Sì, sì. Non sono... non so. Ehi, bella, bella! Uh. No, eh. Ma Jimmy! I cappellini! Ma a me stanno sempre male. E tu ce la testa non Sì, te lo sto per dire. Oh, oh. Evita di fare... Guarda! Dai, eh, non andare a guardare allo specchio. Io certo, ovvio più Ma scusa. Qui si vede ci sei passato e non hai aperto niente, eh? Ah, che rompivalle? Che ropivalle Che c'è? Un po' di musica. Ma quindi posso andare. Un po' di musica, sì, però un po' di musica, Ma, dai, Su. Ma allora, mi, mi stai chiedendo un, un po', po di troppe musica. cose. Metti un po' di musica. aspetta, scusami. Vai, ok, ora metti la musica. C'è un ordine particolare in cui devo mettere le palline? Sì, sì, sì, no, un po' mister. No, no, no, no, no, no, no, no, no, ferma, no, no. No, queste cose no, eh! Ferma. No, non mi piace. Mi cioè, piace. deve girare intorno, non si fanno gli appendini. Non è. Ferma. È tremendo, è bruttissimo. Ferma, Dai, solo... sembra fatte in sezioni così. Sembra. Eh, voglio solo vedere com'è con le luci più pieno. Tremendo. colori del Natale ma dai eh lo voglio rosa e verde mmm wow eh povero me oh, è ammassata eh lancia no. lancia no. lancia dai dai dai dai, dai. Cazzo me, mi è quasi... Sei tu che sei benissimo! Con 5 gratte vinci dell'S lunga, almeno una gioia ce la possiamo portare a casa. Vado? 5 sono tanti, eh? Ecco. Tac, sono anche uno dopo l'altro. Allora. Ritenta, ottimo, iniziamo bene. Spumante, 128, spumante. Allora, ho 128 spumante. Mi ha vinto! Lamento. Gratta i sei quadri e se trovi tre loghi identici avrei vinto il relativo premio gli altri Spumante, gli altri spumante, spumante, spuma no non grattare Ah, Abbiamo vinto lo spumante C'è <ride> pure un prato <ride> Sì davvero, eh vabbè magari Cazzo no, l'abbiamo bruciato la nostra fortuna con quello L'ultimo È l'ultimo oh. Spumante Aia. Abbiamo vinto uno spumante! Ah, lascia fare ci vediamo un francia corta doc G. Questo è il tutorial come non fare un pacco regalo perché io non so assolutamente incartare i regali, ma uh, this is what you get con me. Quindi qui ho il regalo di Jimmy qui dentro, e adesso devo incartarlo. Quindi ho della carta assolutamente riciclata da. Regali dell'anno scorso, noi non si butta mai nulla, anzi, Jimmy è quello che apre i pacchetti per bene. Io mi lamento di questa cosa, però poi ne traggo i benefici, perché guardate che carina questa carta, perfetta. Anche perché non ha senso che io, per i pacchetti che vado a fare io, spreco della carta nuova. Quindi ho a scelta fra questo e questo. No, questo mi sembra un po' troppo. Perfetto. Ah, see, top. No, è perfetto, quindi. Okay. Cioè, ho fatto di peggio, posso dirlo? Non sarà preciso, perfetto, ma copre e fa la sua funzione. Vediamo se ora trovo un fiocchettino perfetto. Sta bravissima! Ecco, noi abbiamo proprio una borsa con tutti i nastrini i fiocchettini riciclati. pensiero che conta. Appresa la notizia ci siamo organizzati a tempo di record abbiamo fatto un piano d'azione guardate questo è quello che ha scritto Jimmy un po' più ordinato nella mia agenda programma Natale 2021 perché praticamente Tabea, questo perché Jimmy guarda Crozza e a lui piace da morire quando prende in giro quello veneto zaia e dice la Tabea comunque um, allora, in realtà abbiamo fatto un mix perché io sono abituata a festeggiare il 24 sera facendo una cena di pesce e il 25 pranzo con carne invece Jimmy è abituato a ah, in realtà festeggiare soltanto il 25 a pranzo. Mentre il 24 sera andava da sua nonna, andavano alla messa e poi tornavano a casa e facevano pandoro, panettone con creme, mascarpone, eccetera. Quindi abbiamo deciso di fare entrambi. Um, quindi, questa sera cena a base di pesce, il menù prevede un antipasto con um, tartarra di salmone, insalata di finocchi e arance. Di primo una crema di zucca con i gamberoni e di secondo il branzino al sale. Proprio un menù... <ride> facile facile, ma ho voglia di, di, di divertirmi un pochino in cucina quindi io ora sono pronta è il 24 pomeriggio e inizio a mettermi ai fornelli ho già cotto la zucca mi sono portata avanti e differentemente da come la cuocio di solito per fare anche più in fretta e recuperare un pochino di tempo l'ho cotta intera in forno Jimmy è rimasto abbastanza basito e scioccato da questa cosa ma eh, non c'è niente di male la zucca si può benissimo mettere su una leccarda e buttare in forno, così com'è, e in mezz'ora, 40 minuti, è cotta. E adesso basta soltanto tagliarla, togliere i semi, che si possono benissimo riutilizzare e tostare nuovamente per fare i semi di zucca tostati, e si scava la polpa in realtà la sto praticamente facendo dentro il frullatore perché è troppo comodo e tutto si mescola alla perfezione quindi sale, pepe, tutto tutto, tutto dentro noce moscata fondamentale per la crema di zucca perfetto e il prezzemolo non so se vi ho mai fatto vedere come pulisco il frullatore acqua sapone dei piatti tappo lo so è geniale non lunga abbiamo trovato queste code di gamberone argentino adesso vediamo wow la madonna I my allora una volta puliti Bisogna togliere l'intestino e la relativa Puh, Cacca Quindi si fa una piccola incisione Si apre ed eccola lì Ed è praticamente una sacca Quindi si tira su E da qui molto delicatamente si tira Ed ecco che viene via tutto Ok? questo bueno. mi raccomando ragazzi non si mangia Quindi è molto importante ripulirli e poi sono perfetti così. Beh. Viene via tutto in uno. Un po' tutti noi l'abbiamo mangiata qualche volta. È successo. Beh, spero non al ristorante. Poi. Al ristorante no? Eh beh, è il minimo. Questa non ce l'ha. Ah no, eccola. Moia. Uh, è in fondo. Controlla l'altro che non ce l'aveva allora. Ce ne sono ancora tanti. Vai. Io ti do supporto psicologico. No, ora lo fai tu. Ti <ride> insegnato. Ah per il branzino si fa un trito di prezzemolo. Allora, su una leccarda sale grosso. Quindi finiamo prima quello vecchio. si mette Quindi un bello strato di sale. Eh? Branzino. Dentro il limone con il prezzemolo. Adesso devo ricoprirlo, in realtà spero che mi basta no. Come rendere la cena di Natale un epic fail Scusate ma è passato di qua anche l'architetto che ha... Guarda che spettacolo, eh. meglio di una barriera per evitare chi sale Ada! Eh, no? Effettivamente guarda ora è perfetto Top! Che ha bravo visto? che sei Geniale! Uela, mai organizzati così. Che eh? bella, che bello. Che bello. Ciao, ho preso la, la toglia. <ride> che bello. Beh, per essere abbastanza improvvisata, questa tavola è super. Tutto improvvisato. Stappa il vino. No, stappo io. Sì. Vieni qua, vieni qua. Allora, che vi si dice? Buona vigilia di Natale, buon Natale. Tanti auguri. E buone feste in generale. Importante la salute e basta, quello. Hola. Dai, dai. Ora stuzzichini Ora e ci vino. Via. Su. io crepe ai kiwi per me e per Jimmy ho fatto questo rotolo di crepe farcito di purà di mele taglialo, vediamo dentro bello wow spettacolare bellissime Yum. buone eh? bomba. Mm. buonissimo Ah, ci sono 10 Jimmy Buonissimo! Dai, domani filmo tutto il procedimento. <ride> yeeey Sto contenta. Buongiorno e buon Natale! Buon Natale! Dov'è Gemolino? Buon Natale! Buon Natale! Non ti si vede, <ride> ragazzi! Guardate cosa mi è arrivato da Dyson! <ride> Devono aver visto il mio tutorial per fare i capelli lisci e il mio disagio nel non saper fare i eh, boccoli, e quindi hanno detto Silvia, te lo mandiamo noi quindi ha ricevuto questo, adesso mh, dopo, prima di pranzo mi faccio le onde quindi lo proviamo insieme questa mattina siamo in fase di preparazione pranzo, una mattina molto molto lenta chiamate con i parenti, eccetera comunque spero che state passando o oh, abbiate passato un bellissimo Natale, io eh, ora mi metto i fornelli Forno almighty oggi contiene tutto un po' stipato, flan, patate e faraona. Ciao, io vado a farmi la doccia. Che bello! Tutto da solo. Finalmente le waves. Senti, però senti, però è la prima volta e non aver guardato. Cioè, aver guardato 30 secondi di tutorial non è male, è spiegato molto bene. Ecco. Finalmente una spazzola di scente. Anche. Certo che voglio vedere. Tom. Tom. Anche se dovrebbe stare un po' di più, però no. quella ma no! È un pacchetto regalo! È un pacchetto regalo! Direi risultato stupendo. Sono super fiero, guardate che belli che sono! Stiamo preparando per la, il pranzo di Natale. I soliti 50 gradi e Bahamas in casa, ma sembra comunque Natale. Ma con tanto di termosifoni spenti eh si si sa sottolineiamo si sì, sa so, si sì, sa so.